E ciao a tutti ragazzi e bentornati al Brucalifo Studio! Per i nuovi arrivati vi ricordo che c'è la possibilità di iscriversi se i contenuti vi piacciono. Allora, oggi perderò la stima di tante persone, ok? Perché parleremo di un concetto un po' particolare e spesso si parte da un'idea di base e la diamo per buona. Quello che voglio fare io è fare il giro di tutto il sistema, di tutto il discorso che gira intorno, appunto, alle catene vocali e capire cos'è più giusto realmente, ok? Prima però però, sigla! Prima di cominciare ragazzi vi voglio dire che sul Patreon ho caricato un video di come ho mixato la voce di Da Supreme nel pezzo in featuring corrondo. Non l'ho mixato io il pezzo vero e proprio, l'abbiamo ricantata e ricreata. Vi faccio sentire che cosa abbiamo ottenuto. Se vi piace c'è tutto il video tutorial su Patreon. a solo un euro, un euro al mese è un caffè, te ne scrivi uno e... Ti impari un sacco di robe vi lascio il video e dopo parliamo della catena ecco lì ognuno ha la sua voce però a livello di effettistica appunto di mixaggio siamo passati da a questo fior, oh, a questo Diciamo che il mix vero e proprio l'ho fatto con lui. Ok, catena per la voce, catena per mixare. È sempre stata considerata una delle cose peggiori proprio di quelle da evitare da me stesso anche. Anch'io ho sempre detto, ah, le catene vocali, per l'amor di Dio, no, per carità. Però il discorso è che le ho sempre viste come, non so, mixare, prendo una catena, la butto e va bene, no? Come se fosse un preset. C'è un discorso che ultimamente mi ha fatto riflettere, mi ha fatto pensare, voglio provare a fare una catena, ok? tranquilli non sto impazzendo no, non levare il follow ora vi spiego datemi un attimo il discorso è questo qua abbiamo sempre cercato la corsa del, um, dell'ITB del mixare in the box ok con i plugin è sempre stata quella di avvicinarsi il più possibile alle macchine analogiche tralasciando però una cosa principale importantissima e molto sensata secondo me ovvero le macchine analogiche non sono infinite, ok? In uno studio, se hai tot macchine, non puoi dire, ma oggi provo a mettere su questo plugin che ho scaricato, vediamo com'è, oggi provo a mettere quello, oggi provo a mettere quest'altro, perché valeva dire tipo oggi voglio provare a cambiare suono, compri un attimo una macchina da 5.000 euro, No, ritorniamo su quella vecchia, oh, sai che è uscita quella? 6.000, proviamola, la mettiamo in studio. Le erano limitate, ok? A meno che tu non fossi Chris, tu avessi uno studio con 18, un muro di macchine analogiche, non lo potevi fare, ok? Quindi mi sono detto, perché non creare una catena così che riesca a caratterizzare il mio suono e così che mi spinga a dare il meglio da quei plugin? Perché quando hai solo quelli, ok? La cosa che purtroppo adesso, trovando di tutto, si è persa, avendo solo dei dei plugin specifici, non ti fermi mai a valutare l'estrema funzione di ognuno di essi, ok? Mi sono creato un suono con dei plugin e ovviamente come sì che le macchine analogiche possono essere invertite di posto, anch'io quando vado a mettere su poi quella catena, posso mettere magari le Q prima, le Q dopo, compressore prima, compressore dopo, i parametri, Ovviamente sono sempre modellabili, io mi sono fatto una catena vocale di suono, di come voglio che Brucalifo Studio tratti le voci, ok? Quindi non vado a metter su una catena con i preset già impostati anche di attacco, rilascio dei compressori, pulizia vocale e così via, ok? Io mi sono fatto su una catena vocale di plugin che mi danno di per sé accendendoli un suono specifico. Okay. Poi c'è sempre quel caso in cui mix un altro genere, mix un'altra cosa, non mi piace e voglio sostituire un plugin, ma è l'eccezione. Okay. Questa cosa secondo me aiuta tantissimo le persone a creare un proprio stile, un proprio suono. Come un pochino i producer, no? Che si fanno il pacchetto de della drum kit, ok? Io sono ignorante su questo, però comunque sia che volete far suonare sempre i vostri beat uguali. È un po' il nostro discorso. E secondo me, io lo sto utilizzando prima di fare questo video, ho provato, prima di tutto, a crearmi una catena e ci ho messo mesi, tipo. Ho provato se fosse possibile applicarla a tutti i beat, a tutti i vocal, scusatemi. E essenzialmente suona molto bene. Il mio vocal esce sempre uguale, dato che comunque sia, quando sentivo, mi sono rifatto una, una playlist su Spotify con tutti i pezzi che ho mixato, ogni pezzo suona bene, ma non c'è un legame che unisca, che, che dici cazzo l'ha fatto brucaliffo, lo sento perché la voce è trattata così, ok? Non c'è questo discorso qua, quindi mi sono ricreato una catena di un vocal che tra l'altro secondo me spinge un sacco e, e non si sente in giro. Quindi può essere una grande roba a mio vantaggio. Altra roba non è che facilito il lavoro, nel senso butto su la catena e ce l'ho già. Butto sulla catena e poi accendo plugin per plugin e devo sistemare tutto. Se un plugin non mi serve non lo accendo, tanto non, non, non è detto che la catena va usata per forza. È come avere un, un banco analogico, scusate non il banco SSL, un'attrezzatura analogica dove dice oh, ora utilizzo questo, quest'altro però limiti a seguire il tuo lavoro in determinati tipi di strumenti, ok? Qual è la mia catena? Io preferirei non dirvelo, uno perché comunque è la mia catena, quindi è come se io ti dessi il numero de della mia donna, non ha senso, non ho una donna. <ride> comunque non lo voglio dire più che altro perché il discorso è molto personale, ok? Quindi creati il tuo suono. Io ti voglio dare l'incipit di fare questa cosa qua. Fammi sapere con un commento cosa ne pensi, se sono impazzito totalmente oppure no. Oggi un video piuttosto corto, però appunto volevo parlarvi di questa di quest ottica diversa che viene sottovalutata quando si parla di catena vocale. Quando si parla di catena vocale è, oddio no, non, non sono dilettante, ok? La catena vocale per il dilettante è per l'inesperto. Un professionista non usa catene. I professionisti usano catene. Vi aiuterà, vi aiuterà veramente tantissimo. Soprattutto se siete sempre alla ricerca di qualcosa di diverso, del plugin diverso. Se la cosa vi dà vi gasa perché comunque vi annoiate spesso, non va bene. In fin dei conti, avere 7000 plugin, avere ogni settimana la necessità di scaricarne uno nuovo, di essere in cerca di qualcos'altro, di qualcosa di diverso, del plugin magico. Non esistono i plugin magici, ragazzi. Esiste quello che fate voi. La magia sta... Nel vo nelle vostre scelte. I Grammy si vincono anche con una catena con quattro plugin, ragazzi, capito? Quindi, questo è: vi dico solamente pensateci. Fatemi sapere con un commento che tipo di catena avreste in mente se proprio doveste farne una. Eh, sarebbe carino: interessante, perché ognuno di voi, secondo me, ha un tipo di catena diverso per le proprie esigenze e magari per arrivare a risultati simili. Perché la catena. È, è, è molto ironica come cosa, secondo me può dire tanto anche del carattere di un fonico perché è proprio il vostro modo di pensare sulle cose, ok? Vi lascio, vi saluto, ripeto, video velocissimo per parlare di questa cosa qua, fatemi sapere la vostra, noi ci vediamo con un prossimo video, sempre se ti iscrivi, se no te lo perdi. Ciao!